E tanti tanti auguri di buon Natale, spero davvero che oggi nonostante tutto voi riusciate a festeggiare con i vostri affetti più cari, è un periodo molto difficile ma dobbiamo mettere il cuore, le emozioni, i sentimenti davanti a tutto questo Natale più che mai. Anch'io la mia famiglia è lontano, i miei genitori sono proprio in un altro paese e quindi insomma... Vi capisco, è uh, difficile anche per me, però cerco di cogliere ciò che di bello mi ha dato la vita, quindi la famiglia di Jimmy, eccetera. Comunque, scusate l'atmosfera poco natalizia di questo video, nonostante è il giorno di Natale, però... Voglio rimediare con il maglione e le unghie perché mi sono segregata in camera di Jimmy, ho messo un post-it sulla porta dicendo keep out perché oggi voglio farvi vedere alcuni dei regali di Natale che ho fatto per questo Natale e negli scorsi oppure che ho ricevuto uh, perché secondo me sono regali molto molto validi. Lo so, solitamente questo tipo di video si fa prima di Natale, perché sono i consigli che potrei darvi per i regali futuri che potrete fare, ma se io faccio un video dei regali di Natale prima, poi i miei amici li guardano e io mi sono fregata tutti i regali di Natale, quindi vi beccate il video il giorno di Natale, così che magari, non so, li farete in futuro. Vabbè. Sapete che sono un po' strana. Quindi iniziamo con un regalo che mi è stato fatto, che nella mia famiglia gira da almeno un anno, che è il runner. Il runner è un attrezzo che serve in cucina per la cottura sottovuoto. Praticamente è questo specie di silurino che si mette in una pentola o nella sua bacinella con dell'acqua. Ciò che vogliamo cucinare si mette in un sacchetto sottovuoto e si immerge nell'acqua. Il runner porterà a temperatura l'acqua e cucinerà per 8 ore ciò che abbiamo messo nel sacchetto. Ovviamente ci sono tutte le indicazioni dei tempi di cottura eccetera, sono tempi di cottura molto lunghi e questo è molto pratico in realtà se si pensa in anticipo, quindi ad esempio la sera prima si mette su e il giorno dopo ciò che volevamo per cucinare è pronto. Bisogna stare molto attenti ai tempi di cottura, è una cottura molto lenta e il fatto che si metta ciò che eh, vogliamo cucinare dentro il sacchetto, fa sì che tutti i principi nutritivi dell'alimento non si dispergano ma rimangano lì. È molto indicato per carni e pesce, soprattutto se poi prima si fa una specie di marinatura, la carne e il pesce e vi giuro che quest'estate l'ho eh, provato tantissimo perché i miei ne sono assolutamente innamorati e eh, si cucinava praticamente tutto con questo runner e il gusto è veramente totalmente diverso io l'ho appena ricevuto non l'ho ancora provato io di mio pugno perché me l'ha sempre fatto mio papà quest'estate però sicuramente l'anno prossimo quando tornerò a casa a Milano lo proverò, lo proveremo insieme ve lo farò vedere e eh, super super soprattutto se abbinato alla macchina del sottovuoto noi l'abbiamo presa su privaglia della Laica se non sbaglio sono queste macchinine molto semplici che funzionano o con i rotoli o con i sacchetti. Si mettono gli alimenti dentro, si chiude, fa una chiusura ermetica con, uh, a caldo e uh, tiene gli alimenti sottovuoto. Sono perfetti sia per cucinare, appunto con il runner, quindi una cottura sottovuoto, oppure per conservare gli alimenti in frigo o in freezer. Poi... Un altro regalo molto interessante, questo tutti derivano dai miei genitori perché loro sono molto pionieri in questo e poi io seguo, so può sembrare un po' strano, ma è um, l'Omino Pepper. Praticamente questa è una telecamerina che si mette in casa, in ingresso, e... È controllabile tramite app e si può vedere ciò che succede in casa, si può anche parlare, quindi se uno ad esempio ha un animale che rimane a casa, gli puoi parlare, gli puoi far avvicinare, insomma è molto molto pratico. Noi ne abbiamo regalati un bel po' quest'anno, Ne <ride> abbiamo regalati dei nostri amici a Milano e questo è per la sorella di Jimmy. Eh, noi in casa non ce l'abbiamo perché secondo me serve per un determinato tipo di casa quando la casa è abbastanza grande, quando ha un ingresso eccetera, la nostra casa è un po' particolare comunque un altro regalo che secondo me è super e veramente sono quei regali che una volta fatti poi rimangono nel, per la vita sono, non so mi prenderete per pazza ma le ciabatte del lag, per me queste sono, non so, oro oro, cioè il miglior regalo, il miglior acquisto uh, della mia vita, queste me le sono fatte regalare due anni fa, tre anni fa e sono spettacolari, sono caldine dentro con il peletto, per chi soffre di geloni sono veramente una manna dal cielo, hanno la suola bella grossa che rialza dal pavimento e credetemi, cioè ok, magari adesso che noi e anche qui siamo a un piano alto, quarto, quinto piano, non si sente ma quando vivevamo a un piano rialzato il pavimento era gelato tanto che io ce le avevo e non le sentivo e invece avevo Jimmy che aveva le solite ciabattine sottili e lui aveva sempre freddo i piedi perché quelle, con quelle ciabatte sei a terra quindi anche a lui l'anno scorso gli ho regalato le ciabatte e nonostante lui fosse molto scettico, non le volesse eccetera ammette che sono effettivamente uno dei migliori acquisti anche perché sì, costano tanto, costano tanto però mh, non le ricompri più cioè fai una volta questo acquisto dureranno tot anni nel momento in cui mi disintegreranno ve lo dirò ma io penso che per almeno altri 6-7 anni queste vanno avanti invece le altre ogni anno devono essere comprate perché la suola si smaciulla quindi Altro regalo super, veramente, questo è il mio regalo di questo compleanno da parte di Jimmy, ed è lo spazzolino da denti. Niente di questo è sponsorizzato, però questi sono veramente prodotti e cose in cui credo e che mi sono state regalate, che penso che siano delle cose bellissime che tutti dovrebbero avere in casa. Allora, io ho questo qui dell'Oral B, questa è la sua custodia da viaggio, e, e Jimmy me l'ha preso oro rosa, perché è oro rosa. E eh, non so, io mi trovo benissimo È da viaggio per due persone Questo è il mio quello di Jimmy E eh, ci sono le varie funzioni È super power Io prima avevo un Oreal B Vitality Quelli tipo che trovi al supermercato A 20 euro E mi era durato anni cioè, Ce l'avevo da circa 8-9 anni Quindi comunque Anche questa è una spesa che poi Si ammortizza nel tempo E io credevo funzionasse bene, normale, poi ho provato questo, spettacolo, cioè 10 volte più power, probabilmente perché quello ormai mi sta abbandonando. Ci sono tantissime funzioni, si controlla da app, eccetera, quindi veramente se si alla ricerca di uno spazzolino, spazzolino elettrico. Poi un altro regalo super risale all'anno scorso che mi ha fatto Jimmy che è la stampante foto, gli avevo detto che mi sarebbe piaciuta la fotocamerina tipo Instapix, quella per fare le eh, Polaroid, ma lui ha pensato di prendermi questa stampante dell'HP che stampa le foto che io ho nel telefono e con l'app posso decidere il eh, riquadro, quindi il frame, se aggiungere degli sticker, eccetera, quindi posso personalizzarmi le mie foto, inoltre posso anche scegliere quali foto stampare, invece con la Polaroid, che forse è anche quello il bello, però non sempre, non sempre si ha a disposizione, comunque sarebbe un altro attrezzo per me da portarmi in giro. Con la polaroid la foto che fai e la foto che stampi invece questa è eh, a tua scelta, a tua discrezione e quindi personalmente la preferisco. Ora passiamo ai regali che io ho fatto a Jimmy eh, per questo Natale. Adesso vado a vedere Jimmy se sta spiando perché, sia mai che mi frego il regalo di Natale il giorno prima. <ride> allora ho aspettato questo video, infatti, non è ancora impacchettato. Ma iniziamo con qualcosa di. Evergreen che è Jimmy vuole sistemarsi le sopracciglia ho paura a parlare vi giuro, <ride> non so comunque Jimmy è un po che mi dice che vuole so sistemarsi le sopracciglia e quindi una carta regalda Sephora per andare al Brow Bar di Benefit perfetto per chi bellino vuole apparire un pochino dovrà soffrire così vi giuro non vedo l'ora di accompagnarlo e sentire le sue urla e poi altro regalo Ups. questo ho trovato questa cosa su internet, su Amazon. Praticamente sono queste piastrine che si attaccano, ad esempio, al portachiavi o dentro il portafoglio che funzionano come cerca, per, cerca, tro, cerca cose, cioè nel momento in cui non trovi le chiavi o non trovi il portafoglio tu vai sull'app um, e, e le fai suonare e quindi in teoria ti localizza l'oggetto perché suona e tu lo cerchi ovviamente non devi averlo perso, non è un GPS perché non c'è nessuna sim ma banalmente se um, sei in casa e sai che hai tutto lì, eh, ma non lo trovi, perché magari in un giaccone, eccetera, in una borsa, quante volte succede, questo dovrebbe aiutare a um, trovarlo. Jimmy perde sempre le cose, o meglio, non le trova, non è che le perde, Jimmy non le trova. E quindi ogni volta prima che deve uscire è un dramma eh, di corse avanti e indietro, dov'è, dov'è, dov'è, e quindi ho detto senti quando l'ho trovato su Amazon ho detto è il suo, anche perché dovete sapere che in realtà questa è una cosa che mi dà un po' fastidio perché io da quando sono piccola, che ve lo, cioè, ve lo giuro che io dico, dovrebbero creare questa cosa, questa cosa che tu attacchi alle chiavi e se non le trovi, te le fa trovare ovviamente da piccolo non sapevo di localizzazione, cose del genere, però dicevo dovrebbero, dovrebbero, dovrebbero ragazzi. Che business perso, veramente, lì uh, potevo investire sulla mia idea 5 anni e forse ora <ride> sarei io la proprietaria di Filotag. E, um, il brand che ho scelto l'ho cercato su Amazon, non, non saprei dirvi sinceramente se funziona, se funziona bene, perché ovviamente non, non l'ho ancora provato, quindi magari su questo vi aggiornerò. Ho fatto altri acquisti in negozi, ehm, ho approfittato del cashback, quindi sono andata in negozi fisici per fare degli acquisti, principalmente di abbigliamento. Ammetto che come regalo di Natale non faccio mai abbigliamento perché tendenzialmente aspetto gennaio i saldi, però quest'anno tanti negozi hanno fatto degli sconti, promozioni eccetera per incentivare l'acquisto e poi ammetto di essermi sentita abbastanza... In dovere un pochino di, di andare in negozio e aiutare i commercianti locali e ho speso molto di più in negozio fisico che online quindi io ho la coscienza a posto e sono molto contenta eh, mi sono fatto un pochino di regalini mi sono tolta qualche sfizio e magari ve lo farò vedere domani scarto anzi oggi scarto perché oggi è il 25 quando state guardando questo video e basta, io concluderei qui questo video, spero di avervi dato qualche idea magari per qualche regalino che vi siete tenuti indietro e basta, io vi auguro un felicissimo Natale, rilassatevi dopo aver visto questo video, staccate tutto il telefono e prendetevi in questa giornata proprio di pausa, vi auguro veramente un sereno Natale ne abbiamo tutti veramente tanto bisogno e eh, basta noi ci vediamo domani buon Natale e che ci porti veramente tanta tanta serenità e gioia e libertà